Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come personalizzare la propria barra delle applicazioni per avere una maggior comodità. E ragazzi, basta andare direttamente sul logo di Windows, su Start, cliccare su Sistema. Vi ritroverete qui, su questa pagina, qui potete anche vedere le vostre uh, cioè potete vedere il vostro processore, di dispositivo, sistema operativo che avete, tutto potete vedere qui. Per personalizzare la propria barra delle applicazioni, andiamo un attimo sulle personalizzazioni qui sulla barra delle applicazioni e come potete vedere, qui io posso nascondere apparire così la barra della ricerca visualizzazione attività tipo le pubblicità che non ci servono quindi io la rimuovo, non mi serve widget e poi c'è la chat sinceramente io questa non l'ho mai usata la rimuovo poi ci sono altre icone della barra delle applicazioni come potete vedere in basso a destra c'ho Discord e Steam senza che vado qua sopra e li trovo qui dentro. Posso direttamente metterli qui sopra. Posso mettere anche l'applicazione di Logitech, G Hub, lo metto a fianco a Discord, oppure non so, altre applicazioni che mi servono. Per adesso mi bastano questi due qua. Qui possiamo mettere la nostra tastiera virtuale. Se avete un problema con la tastiera fisica, questa qua, mettiamo questa e io scrivo: scrivo, faccio quello che voglio qua. La tengo qui. Poi, comportamenti della barra delle applicazioni. Qui ragazzi possiamo allineare la nostra barra delle applicazioni come vogliamo, tipo a sinistra e torniamo a Windows 10. Beh, ormai mi sono abituato al centro. Poi c'è, nasconde auto automaticamente la barra delle applicazioni. <ride> Più grande adesso. Eccola qua di nuovo. Poi eh, mostra barra delle applicazioni in tutti gli schermi. Io se adesso, io visto che sto usando due schermi adesso, se faccio così, sull'altro schermo si rimuove. Già, si rimuove. Che posso dirvi di più? Questa era come personalizzare la vostra, cioè la propria barra delle applicazioni su Windows 11. Ragazzi, se questo video vi è stato utilissimo, sia un breve tutorial. Io vi consiglio di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanina. Ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!